ragazzi bentornati qua in un nuovissimo video innanzitutto sono andato a vedere eh, il canale di drawing my world che è un canale appena aperto e se volete passate a vederlo comunque iscrivetevi e un consiglio che ti do è pubblica più video metti inizia a mettere sopra più video fai più video chiedi se vuoi possiamo provare a se anche te, Minecraft, o altro, possiamo provare a collegarci, fare una partita insieme. Fammi sapere, comunque passate anche da lui. Per il video per Gabriele 40 il video purtroppo su un sito che c'è tutti gli episodi, mancano gli ultimi 10 episodi e non sono riuscito a trovarlo in italiano. Fammi sapere nei commenti sotto, mi fai sapere se. E ti va anche in lingua originale questo sono tutti in inglese se no eh, il mio amico me lo dà appena torna che adesso è via Milano Comunque me lo dà e per nuovo anno è fuori quel video lì che hai chiesto è fuori quindi essendo comunque un episodio conclusivo ho detto a sto punto visto che non sono riuscito a trovarlo lo facciamo per fine anno così per fine anno finiamo l'anno col fine episodio e siamo a posto quindi fammi sapere se accetti questa proposta e niente altre cose che mi vengono in mente è mm... no mm... nel video scorso mi ha scritto delp37 mi ha scritto la pizza dov'è nel video quello del compleanno e la pizza non abbiamo registrato in pizzeria perché non siamo riusciti Comunque era molto buona Andiamo a vedere subito Aspettate ho appena sbagliato Comunque no dai, fatemi sapere tutto che vi ho detto e Che così riesco anch'io a organizzarmi meglio Il video per Gabriel uscirà a fine anno Adesso mi faccio mandare il link Lì dal mio amico di Milano Vediamo se riesce a portarmelo e comunque per fine anno inizio anno quel video uscirà e poi ah poi altra roba, ho steam adesso e quindi porterò nuove serie ho preso 4 giochi mi hanno regalato quattro giochi che non vi spoilerò quali sono perché sennò eh, no non vi spoilerò niente Comunque, vediamo di settare un paio di parametri allora, eh, direi, normale, attivare il sapling d'emergenza e il keep inventory non so se tenerlo o no Dai dai, facciamo, facciamo di... di no, facciamo di no dai ragazzi Era già abilitato? Anzi, non so se, se era abilitato, c'era un motivo Niente, lo facciamo senza ci... Sì, perché noi vogliamo complicarcelo, comunque Pronti? Eh, raga Che è successo? Perché sono su Allora, sto su un albero Ok, eh, non c'è la, te la terra, c'è la terra, eh. dov'è quest'albero? Aspetta che non volo di sotto No, raga Aspettate, non ho il Keep Inventory, quindi significa che questo libro se cado lo perdo Non so se posso riottenerlo No, raga, mi sa che Raga, se, se lo perdo siamo fregati, eh. Aspettate un attimo Facciamo una roba No Faccio una roba così E dopo voglio Allora Shift ci stiamo in shift qua così cerchiamo di salvare il salvabile eh? cioè vediamo se riusciamo a salvare i sapling Che okay, se, se, a parte che se non non lo salviamo basta cioè se non lo salviamo abbiamo finito perché <ride> se non mi dai il sapling dov'è che faccio ok vediamo se mi dai il sapling chi uh, give il sapling Vediamo se me ne dà un altro Due sapling Bella bella bella bella Questa non so se posso trattarle Forse non so se me le distrugge boh. Abbiamo perso un altro sapling Innanzitutto eh, dobbiamo aspettare che cresca l'operello però oh, stavo pensando alla terra com'è cioè come si fa? Aspettate un attimo, vediamo ragazzi <ride> abbiamo salvato l'aliana L'unico pezzo, due pezzi! Siamo riusciti a salvare! Fantastico! Allora, se non ricordo male, si può fare una roba del genere mettendo qua farina tossa, va bene. Progresso compiuto. No, perché c'è il blocco sopra! No. Raga! Proviamo a fare una roba, vediamo. Vediamo. Ok, isola. Questo è Sapling d'Emergenza, Transform Earth. Posso craftare... Posso craftare la terra? Che è così delizioso? Boh! Che c'è? Uh. Raga c'è uno slime! Ciao! Uh. Uno di quei giganti, io non ho una spada. Allora, troppo. E poi! Quelli piccoli non mi preoccupo perché tanto, cioè guardate. Ma, ma che carini che sono! Slime ovunque! Vabbè adesso basta! Oh. Ok. Abbiamo 10 slime ball. What? Over mouse Si material. Anche okay, si sì, va ci... stick Steak, sapling E eh, assi di quercia Aia eh. sto pensando una cosa A mm. questo punto Farei una roba rischiosa io prendere il sapling d'emergenza. Posiziono qua, rompo le gambe, lo trasformo in bommial, 8 e preghiamo che cresca l'albero. Ok. Facciamo una piattaforma subito bella grande che così innanzitutto... Um, Allarghiamo, cioè facciamo come si dice, creiamo un po' di, di piattaforma evitiamo che qualche sapling finisca dentro, tanto va dato un altro sapling. Direi subito trasformiamo questi 4 qua in 21. Sarà pericolosissimo, però altro qua devo tenerlo finché non ho una e non so neanche se ma che si possono craftare queste cose qua beh, fatto c'è un altro shopping ragazzi eh, se non si possono craftare cioè, non so neanche se si possono prendere sinceramente a parte che se le prendo beh, ci metterò una staccionata sopra che così almeno non ci finisco dentro allora Vediamo se riusciamo a partire bene Innanzitutto, Ho bisogno di sapid io Perché adesso devo farmare tanto legno Per poter cominciare E soprattutto avere un po' di sapid In modo che, di non perdere altri Che se ne perdo qualcuno va bene Se ne perdo qualcuno e ho la scorta Direi che è una roba perfetta Stiamo attenti a non prendere il buco Abbiamo allora, quattro sapi, piazzone uno qua e... Buon mia la manetta! Allora, fammi vedere! Tra l'altro devo vedere se si può spostare quel blocco di terra, In oh, teoria sì, è un blocco di terra. si può si può rompere sì sì allora aspettate un attimo ok che così intanto aspettate faccio una roba voglio fare eh, andiamo qua prendo qua e mi spacco le gambe prendo un blocco lo piazzo qua che così almeno faccio una piccola base per poter per evitare di rompermi le gambe ogni 60 volte facciamo una crafting table va raga se non vediamo sapling questo sono fregato raga mi ha dato una mela mi ha dato una mela mi ha dato una mela Niente sapling Un saplingino Piccolino piccolino oh, sempre Questo sapling Non mi ha dato niente Comunque per questo episodio lo finiamo qua Vi ricordo di commentare, iscrivervi Lasciare dei like E condividere questo video se vi è piaciuto Lasciare tantissimi like E tanto ho già detto Vabbè e per questo episodio è tutto Siamo in compagnia del nostro amico Creepy Che anche lui ci sostiene in questa avventura Adesso vado un po' avanti Spero di riuscire a far crescere l'albero Farmarlo Fare un po' di sapling E buttarmi un po' avanti Che così almeno un po' di materiale E craftare delle ceste Per mettere dentro la roba Perché vi ricordo che ho tolto il Keep Inventory quindi il libro è da salvaguardare quindi commentate su